Allora, Titano, è il giorno del mio compleanno, poi attacco anche questo. Che bello! Oh, e qui invece c'è la dedica di Johnny! Johnny, dedica, stavi parlando di me, Giada? Eh, um, sì, cioè io stavo attaccando gli stickers che ho trovato nella Mystery Box. Wow, eh sì, amici, la Mystery Box, abbiamo fatto proprio l'unboxing nella scorsa puntata. Se non l'avete ancora vista, correte a vederla, eh, mi raccomando. Ma... Che c'è? Tu mi devi fare qualcosa, lo sai? Il trucca bimbi quando me lo fai? Eh? eh? Quando me lo fai il trucca bimbi? Aspetta Me l'avevi promesso? Sì sì sì Ma da quando fai le magie adesso? Eh già ho imparato qualche episodio Eh fa. ma il trucca bimbi dov'è? Non dovevi truccarmi? Mm, sì sì No ti... Non, non ti parlo più adesso io Già da tutto allora, allora. Le promesse tu non le mantieni ho capito com'è Allora ho detto l'ho detto te l'ho promesso sì Adesso voglio giocare, cosa c'è di male? Facciamo una partita mm. e poi il trucco te lo faccio. Ok, però, però se perdo, me lo fai lo stesso. Promesso? Ok. Guarda che ci stanno ascoltando loro. Eh. Sì, va bene, ascoltateci. Sì, sì, sì, sì, va bene? Ok. Ok, adesso giochiamo. No, ferma. Eh, devo, usare, devo usare la vista meca, mi sono esercitato. Pure la vista meca adesso? Sì. <ride> ferma. Queste cose che ti inventi. Mm.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 Che io no, sono, no, adesso che tu io... mi fai il trucca bimbi, che, che io sono invincibile, invincibile, i vinci... Andiamo a fare il trucca andiamo, vai oh finalmente è il momento eh, che aspettavo eh sì, e io te l'avevo detto era una promessa e le promesse vanno rispettate allora Lord Electrion è eh, color verde no Gianni, eh, stavo pensando mm. se potevi magari farmi Lord Titano come Lord Titano? no Titan. perché sai perché magari è un pochino giù. ah giusto andiamo in ordine quindi iniziamo eh. con Lord Titano E la Titan, eh, prossima poi... volta Lord Electrion e poi allora eh, eh, prima di iniziare a fare il trucco prossimamente metteremo il tutorial intero del trucco che farò a Giada di Lord Titano per prima cosa eh, quando trucco Scelgo l'immagine, ok? Quindi ho scelto il Lord Titano. Sei pronta? Lord Titano che colori ha? È giallo. Ha il giallo, che è un ocra, il grigio e il nero, ok? Mm -hmm. Per i contorni. Il trucco è finito. Guarda un po' lì. Telefono. Vai, facciamo questa bellissima foto hai mantenuto la tua promessa ho mantenuto la mia promessa vai, facciamo la foto Johnny, grazie mille per il trucco me è stato bellissimo, eh, super so. bello eh, ma non so, so che mi piace me ne, fai, me ne fai subito un altro? sì, va bene, adesso frena te ne farò un altro magari in un'altra ah, puntata ma adesso... La prossima volta Beh, la prossima volta Abbi un po' di pazienza Sì, ma sei, sei stato davvero bravo Devo ammettere Eh, lo so È che a me, a me piace disegnare E quindi Mi ha fatto piacere Farti ma, il trucco e se facciamo una cosa Chiediamo ai nostri amici a casa sì. Se ci mandano una foto Giusto Quando fanno anche loro trucca bimbi Ok, allora Bambini, mandateci la vostra foto Così noi poi qui la mostriamo Ora già da cambiamo un attimo argomento Perché voglio dire una cosa Presto in edicola Troverete il nuovo Gormiti Magazine E dentro, come sempre Trovate tanti fumetti inediti Giusto Poster sì. giochi. giochi. E c'è eh, anche la pagina dedicata al grossissimo. Eh, giusto, c'è la nostra pagina. Eh, ma questa volta c'è una piccola sorpresa. La facciamo vedere? Eh? La facciamo vedere. Sei pronta? Sì. Vieni qua bandito. Guarda. Bandito. Ciao, patato. Ciao. Lui è bandito. Tieni. Uh -huh. Lui è lo è il nostro patatino Tieni qua. Guarda. Non ecco, è bellissimo. Ragazzi, bambini, lui è bandito. bandito. Ciao, patato. Saluta. Saluta lì, sta con la Zampina, fai ciao, ciao. Quindi assolutamente non dovete no, perderlo Ma già soltanto Ma Gianni sì? Io adesso cambierei argomento perché no, così che, sì. ho una sfida da proporti Una sfida da propormi Sì bandito chi... Una sfida No una sfida E beh, secondo beh, beh. te chi vincerà Questa volta Un mm, bandito <ride> No vincerò io Andiamo vai Andiamo oh, Beh Bimbi adesso che Giada non c'è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 E vince, ci sono gli ovetti in palio, dei gormiti Gli ovetti in palio, Gli ma lo sai che io sono un golosone io No, no, solo chi vince, impegnati Va bene, tanto sono il campione dei puzzle Allora tolgo il flipper Bravissimo. Va bene, inizi tu Vai mm, inizi tu, inizio dai. io cioè, eh, dai. Di solito è così, prima, prima le femmine Tieni qua dai. Allora mettiamo i pezzi giù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 Smisto io. Va bene, smista tu. Uf. Voglio proprio vedere adesso. Vai, vai. Te fai meglio. Dai, me li mi giro. Anzi, copro, vai. Fatto? Aspetta. Tu macchina. Vai. Allora, 30 secondi mi quando posso partire? Parti. Ora. Ok. Allora, spostati. Allora, um, aspetta, questo... Eh, è almeno il primo, perché... dai. Um, uh, uh. Hai qualche problema? No! Sei è... un pochino lento. No, sto cercando di vedere dove sono i pezzi. Uh, no, aspetta, è sbagliato. Aspetta, qual è? No, io non ho guardato questa. È, è eh, sono troppo facile. No, è che mi fa male un po' la pancia. Eh, sì, hai mangiato troppo, si vede. Giada, non pancia! È io. finito il tempo. Ho perso. Anche le hai schise, messo vai. solo uno! Non è vero! Guarda, sì. guarda. Visto? Cosa? Niente, ho perso. Eh, <ride> almeno allora, una volta. Facciamo così, visto? però. Dimmi. Va bene, hai vinto tu. Nello scaffale c'è un altro gioco. Prendilo un po' che adesso ti sfido. Va sì, bene, sì. però metti in ordine Va bene, eh vabbè, Giada, ogni tanto puoi vincere anche tu, eh. Non è che posso sempre vincere io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 Allora, giriamone tutte quante. Allora, le giriamo prima così, va bene? Così abbiamo tempo, a meno un secondo. Eh sì, per bisogna memorizzarle, se no... Memory... Eh sì, memory, memorizzare, giusto? Bravo! Grazie! <ride> allora... allora uh, ok, sei pronta? Sì. Dai, abbiamo una chance a testa, giriamo. Solo una. Solo una. Vai, inizia tu.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 che super merenda gormitica, buoni gli ho aperti vero giallo. E ora è arrivato il momento del disegno, disegno gormitico. gormitico. Ci sono arrivati davvero tantissimi disegni. Oggi chiamate a mandarceli proprio qui. Giada, io so che abbiamo una sorpresa. Sì, oggi qui con noi c'è l'illustratrice della produzione. Esatto, si chiama Bianca, vieni pure con noi. Vieni. Ciao. ciao, ciao, come stai? Bene, bene, bene. mi Voi? stai divertendo. Sì, molto. Eh, molto brava, l'ho vista disegnare, è davvero brava. Ho Ma dici un po' di te, quanti anni hai e cosa studi? Eh, ho 21 anni e faccio be bella, bella, bella delle arti, eh, bello, bello, io ho fatto l'artistico Va bene, allora, questo è il momento in cui io e Giada mostriamo dis esatto, i disegni Esatto, mostriamo i disegni Vuoi vedere anche tu? Sì da? Ok, allora rimani pure con noi Iniziamo col primo Iniziamo col primo Allora, Ilaria, abbiamo delle dediche Delle dediche Intanto Attavo. tu, se vuoi disegnare, sì, intanto, fai Ma intanto che la dedica io l'attacco Fai come se fosse a casa tua Ok, okay. allora Ciao Johnny e Giada, non vedo l'ora che esca il Gormiti Magazine Mi salutate Ciao Ilaria Ciao Grazie mille Riccardo Legitmine. Riccardo, ciao Gianni e Giada, mi chiamo Riccardo, 5 anni e sono di Bruino. Vi seguo sempre e i gormiti sono la mia passione, come da vostra richiesta insieme alla mia mamma ho disegnato Lord Electric. Spero eh. lo mostrate nella prossima puntata. Vi mando un bacione. Eccolo qua e un bacione a te. Mua. Vai! Attacchiamo Sì, intanto andiamo avanti Ragazzi scusate ma oggi dobbiamo andare davvero velocissimi perché, perché sono, sono, sono davvero tanti Poi Gianni ci scrive Buonasera, intanto tu recuperali sì? Perché ci manda tre disegni se non sbaglio Vi trasmetto in allegato i disegni di alcuni personaggi dei gormiti fatti dal piccolo Gianni 5 anni, cordiali saluti E ce lo scrive il papà Ciao Marco, Ciao. grazie E ci regala anche questo e questo sempre di Gianni Ah ok Eh sì. Poi Giacomo Pagano Ciao Giada e Giovanni, sono Giacomo di Genova, questo è il mio disegno di Icalos. Ho 4 anni e ho un canale YouTube dove faccio video sulle mie collezioni dei gormiti. Wow. Seguitemi, io quasi quasi, quasi vado, a esatto, vado a spiare un po'. Io vi seguo sempre Gormiti Show, è fantastico. Eccolo qua, bellissimo e grazie mille. Poi io vado avanti Giada, eh? Vai, vai. Alberto Alberto ci scrive Carissimi Gianni e Giada abbiamo scoperto da poco il vostro programma Ci piace e moltissimo e da ora non lo perderemo mai Grazie, Grazie mille Alberto Gian Domenico ci scrive In allegato vi trasmetto il disegno di Kratus sì. fatto da Gian Domenico Appendi app anche, anche questo di Alberto velocemente okay, adesso, Con la preghiera di mostrarlo la prossima puntata Attacco anche a Esatto così <ride> a meno, eh, sono davvero tanti tanti Poi Amin ci scrive Uh, ciao, sono Amina vi mando il mio personaggio preferito, lo so, è un Darkan, Greg ma è il mio preferito. Bello. Comunque spero lo facciate vedere nella prossima puntata, siete fantastici un bacione, sei fantastico anche tu. Matilde! Matilde, carissimi Gianni e Giada, mi chiamo Matilde, ho 14 anni e viva Catania. Sono la stessa ragazza che ha realizzato altri due disegni che avete mostrato nel episodio eh sì, sì, sì, 15. No, ci no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eh, divertiti, divertiti con Johnny e Giada Oggi non vi mando un disegno, ma qualcos'altro di creativo Una versione dei Guardiani di Gorm realizzati con gli elastici Rainbow Loom Wow! Che guarda, andavano di moda tempo fa Che meraviglia, che guarda un po' Mi ricorda un po' gli Scooby-Doo, no? Io li facevo molto da piccolino Vai, appendiamolo, sono davvero fantastici e grazie mille Vado avanti Giada Um, Raffaele ci scrive invio il disegno gormitico di mio figlio Raffaele quindi è una mamma, uh, spero lo mandiate in onda perché ci tiene molto, è un vostro fan accanito, grazie Raffaele grazie mille Francesca Gabriele ci manda uh, questo disegno um, vi schiamo dalla, dalla provincia di Salerno abbiamo 3-5 anni, vi seguiamo tantissimo speriamo che i nostri disegni vi piacciono e i vostri disegni ci piacciono davvero un sacco poi, Francesco, no. Sempre, sì, si, Francesco si, sono sempre i, i, i fratellini. Ah, ok. Eh, lo so, sono tanti e Giada mi va un po' in confusione. Poi, Riccardo ci scrive, ciao, mi chiamo Riccardo, 4 anni, vi invio il disegno dei miei guardiani preferiti, Riff e Icor. Spero possiate mostrarli in una delle puntate del Gormiti Show. Un caro saluto a Gianni e Giada, siete molto simpatici. Ciao. ciao. Eh, ok. Sì. Giusto? Sì. Perfetto, scusate il disturbo, ma non sappiamo come contattare Johnny e Giada. prima era il loro un disegno. Ed è arrivato. Mia, esatto, è qua. <ride> per, fa per favore, fatelo voi per noi, altrimenti non saprei. Va bene. Okay. Eh, questo l'ho fatto, fatto io. Fatto io. Con un piccolo grande aiuto della nonna Gabriella, che bello oh, Mi chiamo Sofeo, ho 5 anni, con mio fratello Ciccio di 3 anni, vi guardiamo sempre. Io tifo per Johnny mentre la Ciccio piace Giada. Vabbè, vabbè, vabbè, siamo pari. Un saluto, siete bravissimi, vogliamo Fantastico bene Fantastico, e la mitica nonna che ha collaborato Bellissimo. per questo disegno. La cosa più bella è questa, che collaborano. Eh, sì. eh sì, perché esatto, Disegno tutti insieme. Poi Leonida, San Severino, che. Leonida, scusami, San Severino, che tra l'altro abbiamo pure una foto. So, eh, vi scrivo dall'inviato, 5 anni vi seguo sempre nei vostri bellissimi video. Vi mando un po' di foto di me da. La mia collezione, insieme al mio papà Gaetano abbiamo disegnato Lord Electron spero che lo mangiate a prossima puntata viva i gormiti e viva Johnny e Giada grazie! Leonardo e Papone ciao Johnny e Giada, mi chiamo Leonardo, ho quattro anni e mezzo vi mando il mio disegno gormitico di Lord Electron fatto con il mio Papone spero che vi piaccia e che lo facciate vedere in trasmissione un saluto gormitico a tutti voi! con il mio Papone, tro è, bellissimo, è troppo papone. dolce! <ride> a te chiamolo subito! Io lo, sì, anch'io chiamavo Papi o papà. Papone bello, bellissimo! poi um, abbiamo Nicolo Imbriano ci manda, ciao Gianni, ciao Gianni, Gianni, ciao Gianni e Giada, Mi chiama da solo Gianni, sul cellulare sta scrivendo la mia mamma, sono Nicolò, ho sei anni e vi scrivo da Montello, un paese vicino, ok, ho un fratellino di quasi due anni che si chiama Lorenzo e anche lui piacciono i gormiti, vi mando un disegno sull'episodio Terribili Morcogon e spero che vi piaccia e lo facciate vedere, poi vi mando una foto del 20 giugno con mio fratellino, con la torta ah, che abbiamo, appena. Che, che abbiamo pure una foto, è vero, ok, William, vai! Ciao sono William, ho 6 anni e vivo a Taranto, sono un vostro grande fan e sarei tanto felice se abbiamo in video il mio disegno di Orion Eccolo qua, Orion e appendiamo anche quello di prima che siamo anche questo di Emanuele, no perché non c'era la dedica Ah ok, ok Poi eh, abbiamo questo, eh, la lama di Lord Carrion da Filippo Serri Ciao Giada, invio il disegno di Lord Titano fatto da Filippo Sarei felice se lo faceste vedere eh, nei vostri video Eccolo qua, la spada di Lord Carrion, bellissima e poi Giada abbiamo uh, altri disegni. Questo ce lo manda eh, quello di Filippo Seri che ci ha mandato esatto. Uh, Simone Esposito ci ha mandato un sacco di gormiti. Wow. La nostra lavagna, ragazzi, sta scoppiando di disegni. Ce ne sono davvero tantissimi Simone Esposito ci scrive: Ciao Gianni e Giada, sono Simone Esposito, ho 5 anni e sono di Brindisi. Ho disegnato Lord Electron per voi, siete fantastici. Apprendiamo anche questa mitica dedica. E ci hanno scritto anche. In questo disegno, ciao Gianni e Giada, siamo di nuovo Alberto e Beatrice, abbiamo 5-13 eh, anni. anni, questa volta abbiamo mandato il disegno di Nucleo. siete molto carini e bravi come, come youtuber, <ride> un bacione. Grazie, Grazie mille, siete molto carini anche voi. Um, ciao Gianni e Giada. Sarebbe scritto ciao Giada e Gianni ma... ciao, Gia... ciao Gianni e Giada, mi chiamo Angelo Frisco Ho 5 anni e scrivo da Battaglia, provincia di Salerno Ho colorato questo Lord Titano per Giada Perché so che a te piace tanto In più sotto ho disegnato te con due cuori Vabbè, ben... Boh, grazie, vado Grazie, vedi? L'altra volta ti hanno fatto il disegno no, sulla giusto. te Questa volta È giusto, è giusto anche per Giada Vai già, da prendiamolo. La nostra lavagna non ci sta più, niente. Tommaso ci manda questo Zephyr, no, Zephyr Orion e ci, e ci manda Nucleo. Insomma, cinque eh, anni! Esatto, cinque anni e grazie mille. Ultimissimo disegno, Irock. Ciao, mi chiamo Raffaele, eh, De Marco, ho 7 anni e sono un fan dei Gormiti. Vi seguo sempre vi mando il mio disegno di Iroc. Un saluto da Raffaele. Che Grazie. Bello. Ma vuoi dare un voto da 0 a 1000? 1000.000, sono bellissimi. Wow, bravi bambini, che... bravi, bravi, continuate a mandarci i disegni. Ma adesso, però, dobbiamo salutare alcune persone. Giusto, è vero. Allora, il primo è Domenico Marrapodi. Flavio Sweet. Andrea, Enrico Lorenzo. Omeira Arduini. Galact, Galact Knight. Filippo Giacomo Carbone. Martina Caruso. Picasin 99. Marianna Febbi. Domenico Antoniello. Sofia e Vincenzo! Ciao! Ciao! Grazie per seguirci! Ciao! E Giada, no, sono triste, ormai si sa che mi rattristo sempre! Eh sì, perché siamo arrivati alla fine della puntata! Esatto, esatto! Cosa devono fare i nostri amici? Dovete continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale esatto, di YouTube! Esatto, mi raccomando, condividete! Mettete, esatto, mettete tantissimi, tantissimi like e un sacco di commenti qui sotto, perché noi poi, come sempre, rispondiamo! E vi salutiamo! E soprattutto, iscrivetevi, perché noi mettiamo sempre tantissime cose sul canale! Sì. Tante novità esatto. e sorprese, niente. Un saluto da Johnny, e Giada, e Bianca. <ride> Ciao. Ciao.